Venti a combattere Gorniti qui per vincere Gorniti raggiungibili Chi difenderà The legend is back The legend is back Gorniti Ciao ragazzi e bentornati al Gorniti show. show! Allora... Giada? Eh? Cosa c'è? Per, perché se con le mani dietro mi stai nascondendo qualcosa? C'è un po' di prurito qui ma, dietro. Ma che prurito? E sto ma, grattando. ma che grattando? Fammi vedere, c'è qualcosa che voglio vedere anch'io. Sì, Gianni, è una super oh. sorpresa, guarda un po'. È Ehi. uscito un nuovo Panini Magazine. Bellissimo! Sì, E guarda cosa puoi trovare. Cosa posso trovare? La versione di saguro Oro. Vuoi aprire? Sì, sì, sì, sì. Dai! fallo. Uh, posso aprirla? <ride> sì, apri, apri. Hai detto la versione di Alfa Saburo oro? Sì, voglio proprio l'oro, eh. vai. Uh. Wow! Tieni. Wow, guardate, bambini! Bellissimo! Fai vedere. È strano. Wow. È che... mio. Che dite amici, guardiamo un po' il Panini Magazine, dai dai dai dai Allora, all'interno possiamo trovare tantissime storie inedite Sì, fumetti, ne ben... Le leggiamo uno, vai allora Signori e signori, amiche amici. No adesso Johnny, eh, dobbiamo andare avanti Allora guarda, quanti ci... ci sono tantissime cose Manini, che si possono bambini. trovare sì. Possiamo trovare dei disegni da colorare, ah, dei giochi Facciamo vedere bene E ci siamo anche noi Il nostro super Gormiti show, eh Sì, raccomando. il super quiz Ah, è fatto, vero, il, il cruciverbo gormitico, Sì e qui ci... ci sono tantissimi lavoretti E ci sono anche due poster Due super poster Va bene Giada io intanto che mi guardo questo bellissimo uh, Sai cosa mi è venuto in mente? Che cosa? Una bella sfida Eh Giada avendo in mano lui E io sono pronta a batterti questa volta Allora Giada no Oh Giada finalmente perdi di nuovo Allora Questa volta vinco ma Giada. Giada è impossibile Sì me lo sento me lo sento Te sempre così dici e poi... Sì no questa volta Me lo senti Giada, davvero. ti ricordi il mio motto? Johnny? No, non era molto bello eh, quel motto Johnny però. vince di nuovo, era una cosa del genere Vai, allora um... Io scelgo questa qua, questa qua davanti No, Giada No, perdi, perdi qui quel... No, vincerò Tu dici così solo perché sai che vincerò Vediamo Fammi sentire mm. Wow. Mm, Va bene, proviamo, dai No, è bellissimo Allora, chi hai trovato tu? Allora, io ho trovato... Bellissime. Idros. <ride> io, io sai che ho trovato? Che ho trovato? Hydronok. <ride> <ride> I droni, che carino! Che bello! Non l'avevo mai visto! E eh, neanche io adesso li, li apriamo per bene! E... Aspetta, eh! è oh. eh, un attimo, Giada, sono due! Allora, che belli che sono! <ride> Troppo carini! Ma ah, sono staccati! Eh, sì, perché loro sono due teste, no? Guarda, ok, allora! Allora! Sì, ah, ok, ok, ok! Non c'è il piede, giustamente. farlo vedere! Guardate! Non c'è il piede, non c'è il piede perché il loro numero è scritto sul lato. È scritto sul ah. lato. Eh sì, io sto guardando sotto. Allora, nella carta, che cosa hai trovato? Allora. Io, inizio io, il numero 7. Ok, io ho il numero 6. Mm -hmm. Va bene, fino a qua, e fino a qua, e fino a qua. Sento che mi sarò. E sotto il piede o nel lato? Allora, sul mio lato ho il numero 5. Mm. Anch'io il numero 5. Però sulla una card ho il 7, quindi... Ho vinto Johnny! Vabbè, ma era, era normale Giada, guarda, alla fine loro sono cattivelli, devono perdere, quindi sono contento eh, che ha vinto. Eh, però vedi che il tuo motto non ha funzionato? Sono... Meno sentivo che ma vincevo. sì, ma sono contento che ha vinto, però sono contento perché mi piacciono un sacco i dronoc. Che... Guarda che si staccano, bellissimi. Però Giada, facciamo così, visto che ho perso. Mm -hmm. Proseguiamo la puntata. Proseguiamo, fai la magia, fai la magia, fai la magia. Ok. Ciao, ciao Nicola, Nicola! Ciao, ciao, ciao, ma che bella, è la maglia di gormiti addosso, ma che bella che è, è, tutta, è gialla, è gialla fluo qua. bellissima, come stai? Bene, oh, sei contento di essere qua con noi, che ci vedi? Sì, <ride> che carino, quanti anni hai? 4. Wow. Ma, ma facci un po' vedere, dietro hai un sacco di gormiti, fa vedere un po', cos'hai lì? Facci vedere, wow, guarda quanti. No, sì. Vai, prendi. Qual è il... Quello cos'è? Chi è? Che... Vieni un, sì. un pochino più vicino, Dronok. Wow, che bello. Wow. E poi, poi facci vedere un po', ce n'è uno preferito? Sì. Eh, ce lo fai vedere, che siamo curiosi. Eh sì, eh. noi vogliamo sapere qual è il tuo preferito. Ah, lo sta scegliendo già, davvero. da veri. Vediamo chi è. Vieni Aspetta. un po' più di qua, bravissimo. Ah, è Lord Sol, vero? È ah, È super forte, è Lord È fortissimo, Soul. lo so. Lo sai che il mio preferito invece è Lord Carrion? E invece il mio è Lord Titano. E solo Lord titano. Allora, noi sappiamo um, che tu vuoi fare una sfida, vero? Sì. Ma... Allora, adesso noi ti faremo scegliere chi di noi due vuoi sfidare. Chi vuoi sfidare? Johnny? O Giada? Scegli bene, eh? Vai, scegli, scegli, scegli. Scegli tu. Scegli, scegli. Tran Tranquillo, chi vuoi? Giada. Vai, Giada. Ok, okay. okay. Vai, ci sto. Allora, aspetta. Io prendo una bustina. Tu hai una bustina lì? Di vicino? 3, eh, ok allora aspetta, aspetta che la prendo anch'io, aspetta eh devo sceglierla bene, okay, mm, vediamo che sia bene. fortunata io questa io tifo per tutti e due, dai allora sei pronto? Sì. vai, al allora, mio 3, io sono, fatemi okay, fare l'arbitro ok? al mio 3, okay, apriamo 1, 2, 3, via Dai, vai, apri, apri, vediamo, vediamo allora, io dirigo la gara allora, tieni un secondo <ride> guarda che ha trovato lui aiutami <ride> Allora, apro Nicola, chi wow. hai trovato? Io ho trovato Crobok Crobok? Wow, aspetta, dammi qui. Tieni questo Crobok Kro è un cattivo. Wow, io ho Pi trovato. Più di qua, più di qua. ok. Io ho trovato Idros. Allora, abbiamo ragazzi, abbiamo Idros ah, contro Crobok. Trovato... Ok. Allora, adesso vi chiedo sulla card che numero avete? Uh, bravissimo. 8? Aiuto. Aiuto. Io ho il numero 7. Allora, caro Nicola, tu devi, sapere, tu devi sapere che Giada. Aspetta un attimo, sennò qua mi sgridano in produzione, però mi avvicino. Perde sempre. Perde sempre. Non è vero, ogni tanto vinco. Ogni tanto. <ride> quindi allora tu hai il numero 8 e il numero 7. Invece, sotto al piedino, che cos'hai? Io ho il numero 4. Ok, mm -hmm. quindi 8 più 4 quanto fa? 9, 12. 10, 11, 12. Ok, Giada, bisogna contare. Sì. Invece, 7 più? 6. Ah, 7 più 6 quanto fa? 13. E quindi chi ha vinto? <ride> sì. Chi ha vinto? Giada. No, eh, un no. ho vinto io! Ma è andata bene, non vinci mai, allora facciamo una così. Volta, facciamo, una, facciamo, una così eh, facciamo così Nicola, visto che ehm, facciamo la rivincita, prendi un'altra bustina. Eh, ti do Ok? Qui. Vediamo eh, adesso. Eh. Ok, allora, vai. Al... Vediamo se mi riesce a battere. Vai, eh. apri la bustina, veloci, uno, due, tre. Vai, apri, apri! Veloce, veloce, veloce. Forte, forte, Nicola, Con un vero Gormita eh. Dai, che ce la fai? Dai, che ce la fai? Io leggo il numero sotto il piede. Ok. Aiuto. Wow, che bello questo. Ah! Ok. Che, che hai trovato? trovato? Io ho trovato Zephyr. Uh, Ma Zephyr. sai che anche io ho trovato Zephyr? Ah, attenzione, attenzione. Attenzione, attenzione, abbiamo Zephyr contro Zephyr, ok. Zephyr. Nicola. Allora, nella card... Che numero hai? Numero 7! E il numero 7! Anche il numero 7! Io leggo quello sotto il piede, posso? No, oh, portami fortuna, Giada. Dai, eh. ti porto fortuna. <ride> Nicola, eh, tu che numero hai sotto il piede? Due. Vuoi sapere che, che, che, che numero ha sotto Giada? Scusa, dimelo prima a me. Allora, quindi 7 più 2 fa. 9 9 di, di numero 8. Giada Così almeno lo già Giada Aspetta. Ok puoi dirlo Johnny Giada al numero 1 <ride> Così impari Ha vinto, via, ha sì. vinto lui sì. Ha vinto Nicola bravo Dai, dai una volta ciascuno Bravissimo Nicola salta, Una volta ciascuno eh, Bravo Nicola fammi la, fammi la mossa di un campione gormitico Wow, Bravizio. Nicola, noi, eh, grazie per essere stato con noi Adesso noi ti dobbiamo salutare però Ti mandiamo un super abbraccio prima di, bastoni. prima di salutarti, noi finiamo la puntata Ciao. così Gu Guarda, guarda, apriamo le braccia E ci abbracciamo Stringi forte, forte Oh, perché così ci siamo abbracciati virtualmente Ciao Nicola Ciao, Ciao. Grazie, grazie sei, sei stato sì. fortissimo Ciao Ciao, Ciao. Ciao! Ciao. Ciao. ciao! ciao ragazzi, come state? Dove siete? Fatemi vedere! Venite un pochino più vicino, così Ven vi vediamo bene! Venite davanti alla fotocamera! Allora, pres Pre presentatevi! Presentatevi! Io sono Edoardo e ho otto anni. E io sono Edoardo e Roberta? No. Io sono Roberta e ho, e ho 6 anni. Roberta? E 6 anni. Andrea ha due anni. Aspetta che non ti vediamo, Andrea. Eccoti, fa, Ciao, fa Andrea. un passo indietro. Yeah. Vabbè, lo vediamo, lo vediamo. Lo vediamo. E lui, lui, è, lui è il piccolino. Ecco, Ciao, Andrea. Bello. Lui è il piccolino di casa? Sì. <ride> è il più piccino, vero? <ride> Ma sì, eh. Allora, come state? Cosa state facendo di bello? Stavate giocando mentre stavate aspettando? Sì, sì, sì. sì. A cosa stavate giocando? No da sistemando sistema nostra collezione. Perché? Ah, giusto, eh perché sì. adesso volete farcela vedere. Allora, vedi, lei ha già ah, l'arma... Ma non vedere. Tu hai l'arma di Kerion, lui ha l'arma di Trition, eh? Poi, cosa... fateci un po' vedere la vostra ah, collezione. Ma a, a fare i combattimenti con quelle armi? Eh sì, come noi, eh. <ride> wow, guarda! Eh, lo zaino. Lo zaino. Lo zaino. Fateci vedere, dai, dai, i venite, quaderni. Fateci vedere tutto. Il diario. Poi... Il diario. L'astuccio. Che bello, quell'astuccio. Bellissimo. Il... <ride> il diario. Il Poi... diario. Qual è? Il... Portateci il vostro gormita. Vedete anche una torre laggiù. Eh sì, c'è la torre laggiù degli elementi. Ma qual è il vostro gormita preferito? Portatecelo qui. Fateci vedere qual è. Portatelo vicino, così lo vediamo bene. Impossibile. Eh, aspetta che... Lui no, mi piace che uguale a te. È, che lo ved... <ride> è uguale a te. È uguale a me. No, ho detto che questo piace anche a te. Koga. Ah, piace anche a te. È Koga, lo so, infatti stavo dicendo è Koga. Infatti no, perché lo vedevo un po' sfocato davanti a te. E è anche il titano, cioè, guarda è titano, guarda lì. il titano degli elementi. Fortissimo, guardate un po'. Guardate, guardate qua. qua. Chi guardate chi c'è. versione gigante, più alto di John. Guarda quanto è grande, guardate. <ride> mi piacciono tutti Cos'è un Hyper Beast quella? Ma, ma qual, è, qual è il vostro preferito? Non avete il mio preferito? No ma ma che state facendo? <ride> avete un gormita preferito? Sì! Sì, sì. Mi dite qual è? Allora, allora, allora, Roberta è, è il titano Roberto è il Titano Il Mia. suo Koga Lui. No, oh, siete fantastici. E lui? Il no, piccolo Andrea? Toga pure. Eh, ma, co wow. ma con i gormiti cosa fate? Fate delle storie? Cosa, cosa fate solitamente? Cioè, andate in cameretta e... No, oh, sì. Faccio una bellissima cosa. Eh. Tipo, dim dimmene una. Cosa fate con i gormiti? Facciamo una storia. Una bella storia. Ma li so le inventate tutti insieme? Di solito... O uno di voi dice. Facciamo questa storia. O tipo io uso un cattivo, no? Io uso Carion. Come, come fate a giocare? Cosa, ma cosa, come vi. sai, cioè, prendiamo i gormiti Anche. e poi facciamo la Bella, storia. Ne facciamo ah, bene. ok. Beh, come facciamo noi? Come fai? facciamo io Giada? Come facciamo noi nelle puntate? Ma il gormiti show lo guardate, vi piace? Sì. Mi piace bene, bene. Ma c'è una puntata eh, che vi piace? Ah. E ti stai vabbè giust, ti giust, ti giust, è <ride> Voi avete dietro Voi avete dietro un mobile Che avete costruito apposta per tenere dentro i Gormiti Io so una cosa Johnny Cosa sai? Loro sono gli unici sì, davvero gli unici. che hanno un hotel per i gormiti Avete l'hotel Gormitico Sì ma davvero? e sono gli unici, perché è famoso wow. questo modello. Tutti i gormiti vanno in vacanza di da loro. Ma possiamo venire in vacanza anche noi lì, che è bellissimo? Ma chi ve l'ha fatto quel mobiletto? Chi l'ha costruito? L'avranno costruito loro Giada, no? Con no! Me. Voi tre? Con... L'ha costruito nostro zio. Che, che L'ha costruito nostro zio Vincenzo che è un po' alegname. Zio Gigetto? Ah, Vincenzo. Ah, zio Vincenzo, ho capito zio Gigetto. Eh, zio, zio Vincenzo. Se avevo capito, se avevo capito zio Gigetto, cosa ci posso fare? Lo so io. Eh, Johnny, devi stare attento E va bene, non mi sgridare, come sempre. Ok. <risay> Ma che bello, è bellissimo. Bellissimo, bimbi. Allora, vale. noi adesso vi dobbiamo salutare. Guardateci, giratevi verso di noi. Andate davanti alla fotocamera. Fate un passo indietro. Fate un passo indietro. Così vi vediamo tutti e tre. Ok. Adesso fate quello che facciamo noi. Apriamo. Aprite le braccia. Aprite le braccia. Ok? Ok, e stringiamo forte, così ci sono un abbraccio super gormitico e virtuale. Va bene, e con questo noi ci salutiamo. Grazie per essere stati con noi, siete davvero fantastici, molto divertenti e simpatici. Ciao, bimbi! Ciao, ciao, ciao! ciao Andrea! Andrea! Ciao! Andrea! Andre, è Andre, Andre, concentrato. È impegnato deve, a mettersi la storia. Andre deve, Andre deve giocare. Ciao! Ciao! È arrivato il momento della bacheca, bacheca gormitica. gormitica! Sì, ci sono arrivati dei disegni, un bellissimo sì, lavoretto. Sì, un bellissimo lavoretto con, con la dedica. Allora, eh, Matilde ci scrive, ciao ragazzi, come state... Siccome so che vi piace tanto viaggiare, ho deciso di portarvi su Gorm a bordo della fantastica Iscador creata da me. A voi piacerebbe poter viaggiare con la fantasia a bordo di una nave volante? Wow, intanto, Matilde, grazie, i tuoi lavoretti sono hai, sempre hai super. Hai davvero fatto un lavoretto molto molto bello. Ma io immagino, esatto, se io mi immagino proprio la difficoltà e la pazienza nell'incollare pezzettino per pezzettino. Che sa quante ore hai impiegato. Bellissimo, e per rispondere alla tua domanda, wow, sì, eh, viaggiare a bordo di una nave volante, bellissimo. Sarebbe troppo bello, invece di prendere un aereo sì. salire su una nave Sarebbe no, molto da favola, sì. Bello, sì, sì, sì, sì. sì, sì mi sì. piacerebbe. Ok, vado avanti io. Grazie Mati, sì. vado avanti io. Eh, ciao, sono Mattia, ho 5 anni. Adoro i gormiti e soprattutto l'energia alfa. Per questo vi giro una mia foto con un disegno di Lord Sol che dedico a già dai giorni specifica una cosa che mi ha fatto molto sorridere nel leggere la dedica. Nel disegno, Johnny è scritto con l'H. È colpa di mio papà, dice, dice, è perché, David, perché dice perché Mattia. Sa, perché sa che tutti arrabbiano. Esatto, io non so ancora scrivere. Mi sembra che anche lui ha ancora qualche difficoltà <ride> a proposito di mio papà. Vorrebbe chiedervi quando caricate sul canale YouTube nuove puntate. Lui si vergogna un po' e quindi ve lo chiedo io. Un abbraccio Mattia. Non mi sono arrabbiato, anzi mi ha fatto davvero tanto sorridere. Vedere, sì, il mio, il mio nome si scrive senza. H. Comunque, grazie. E per quanto riguarda eh, le nuove puntate dei Gormiti, ancora noi non lo sappiamo, dovete continuare a seguirci, giusto, Giada? Giustissima. Johnny, la puntata è finita. Esatto, voi potete continuare a mandarci i vostri disegni, le vostre dediche, i vostri messaggi. Potete mandarci la vostra collezione, potete partecipare con noi virtualmente al Gormiti Show. Basta che vi collegate al sito gormitishow.com Esatto, lì ci sono tutte le informazioni. Giada è finito l'episodio. Cosa devono fare i nostri amici? Eh, Allora, devono Abbiamo seguirci. Abbiamo se studiato. Ho studiato, devono seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram, il nostro canale ufficiale di YouTube, iscriversi al canale, mettere tanti like, e like, condividere, condividere il video. <ride> Basta prendere un, un pochino di respiro, un saluto da Gianni. E ciao Giada, ciao.